Eccoci qua, allora adesso abbiamo Anna Vittoria Magnana, brand ambassador di 221, detto anche 221 Luxury Network, ok? Raccontaci un po' che cos'è che cos e a chi si rivolge. 221 nasce di fatto come una società che offre servizi di tecnologia, marketing, e una vetrina internazionale in 15 paesi nel mondo nasce da un'intuizione di Cassiano Sabatini che è qui con noi che farà poi un talk più tardi su aspe nuovi aspetti dell'immobiliare e, e diciamo che nasce un pochino per supportare il potenziamento delle agenzie e degli agenti che hanno interesse, voglia e eh, anche un po' di coraggio a es esporsi a una vetrina internazionale a potenziare le proprie opportunità e, e a potenziare la propria immagine. Perfetto. Ma quindi sono nell'ambito luxury? Cioè questo eh, è il target? Sì, c'è un'idea di specializzazione, del lusso, Uh, di fatto all'interno della rete di circa 5.500 agenti sono dati che si uh, aggiornano continuamente e ci sono anche altri operatori che si occupano del lusso, quindi broker nautici, uh, dealer d'arte e questo è stato pensato per uh, sfruttare le sinergie siamo in tema oggi, visto che è il titolo del nostro appuntamento. E, è stato pensato proprio per condividere i contatti, la generazione di lead, eh, fidelizzare anche i clienti e diventare una sorta di punto di riferimento per tutta una serie di eh, prodotti complementari, immobili e beni di lusso. Perfetto. Quali sono le caratteristiche eh, che cercate in un partner che eh, dal punto di vista immobiliare? che si vuole unire a voi? Um, io mi aspetto che sia di interesse soprattutto per agenti e agenzie che si trovano all'interno delle principali città eh, d'Italia, città d'arte, Milano, Roma, Firenze, Venezia, eh, le località turistiche principali di interesse internazionale come le due isole, eh, la Liguria, Uh, mi viene in mente anche tutta la parte di Sorrento, per cui abbiamo diverse richieste. Uh, di fatto però ci rivolgiamo anche a una serie di agenti che si trovano in alcune località e territori molto ricettivi per noi, perché ricchi di imprenditori, professionisti che potenzialmente sono un ottimo parco clienti uh, da aggiungere al nostro portafoglio di contatti. Quindi di fatto ci rivolgiamo a tutti quegli agenti e agenzie che hanno voglia di aprirsi all'internazionalizzazione, potenziare la propria attività e eh, ovviamente presentare la propria immagine in modo diverso. Ti viene in mente al momento quali sono i mercati dove l'Italia eh, ha più appeal? Cioè quali sono i paesi da, da cui arrivano la maggior parte dei riscontri positivi dei clienti? Su Milano abbiamo diverse richieste da Londra. Mm -hmm. Uh, abbiamo richieste in Corta, che banalmente è una zona a cui non penseresti mai. Adesso ho un'altra trattativa nella zona di Faenza, anche lì, che sono zone meno battute, a cui sì, ovviamente aggiungono tutte quelle un po' più eh, pop, chiamiamole così, dell'Argentario, eh, Roma moltissimo, e, eh, anche la zona dei laghi, seguiamo diverse cose sul lago di Garda, in Svizzera, perché comunque metà dell'azienda è appunto con una sede tecnologica a Losanna, quindi siamo già internazionali di nostro. Invece il target dei clienti che intercettano comunque le, le proposte, dove, da dove arrivano? Allora, i clienti arrivano da un lato, mh, abbiamo una sorta di intelligenza artificiale, un chatbot, all'interno della piattaforma eh, che monitora il tipo di richieste che arrivano, eh, quindi se stai guardando tante ville nella zona di Lugano piuttosto che se stai cercando un budget particolare e lui è in grado tramite un assistente virtuale di interagire con l'utente che sta visualizzando le pagine, raccogliere la richiesta e lo passa poi a uno dei nostri consulenti che lo qualifica e poi passa al lead, alle agenzie partner che lavorano con noi, o gli agenti. Quindi con un bot praticamente fate le domande chiuse per capire quali possono essere le esigenze di reazionarlo nella maniera corretta. Da un lato sì, e poi abbiamo vabbè, campagne marketing, um, marketing specializzato, marketing territoriale. L'idea è lavorare delle soluzioni ad hoc, con i nostri partner, ad esempio, vuoi potenziare particolarmente la vetrina di un immobile, perché non è in centro a Milano, a Roma, che è semplice venderlo, eh, magari un casale bellissimo, ma in una località lontana da tutto, E noi allora eh, ci lavoriamo con i nostri consulenti a un'idea di campagna, di target, di newsletter, Uh, in base alle impression o targetizzare già portafoglio clienti presenti, chi può essere interessato a quella zona e, e quindi diciamo che è uh, una vetrina internazionale da un lato ma allo stesso tempo <ride> noi attuiamo tutta una serie di azioni per poter appunto esporla al meglio e ci sono tutta una serie di strategie nel, nel back office, diciamo. Non è banale, anche perché eh, alcune agenzie hanno magari un certo tipo di target di immobili e si trovano a gestire immobili magari di un certo tipo, parliamo magari di, di cose di, di lusso piuttosto che un casale ad esempio nel, nell'entroterra quando uno è abituato a trattare la costa e utilizzare eh, strategie diverse che possono ottenere risultati diversi è un'iniziativa interessante insomma è più o meno anche questo giusto quello che sì. viene a portare senti ehm, come fa una gente ad accedere al vostro network? Spiegami eh, un po' come può funzionare quindi l'approccio, la metodologia e anche un po' di operatività eh, di, di, di come può migliorare poi alla fine la, la, la, il lavoro della gente con, con la, la vostra struttura allora, c'è un periodo, come dicevo prima, di eh, affiancamento dei nostri consulenti all'agenzia o alla gente per capire un pochino le necessità. Eh, quindi, perché eh, vuoi entrare in 221, perché hai bisogno di potenziamento internazionale, perché hai bisogno di maggiori strategie di affiancamento di marketing, di campagne particolari, pubblicitarie, eccetera. E vengono, diciamo, in un periodo, chiamiamo di hearing, l'ho detto in inglese, ma in realtà è semplicemente un periodo in cui si fa una sorta di eh, idea su quale potrebbe essere la migliore strategia eh, per captare le opportunità e moltiplicarle. E dopo questo periodo viene creato ovviamente l'accesso, il login all'area riservata, perché voi se digitate 221, Uh, avrete la visione solamente del sito web da fuori all'interno c'è tutta una tecnologia costruita uh, di cui 221 è proprietaria costruita con un'area riservata con una serie di uh, immobili in off market la possibilità di gestione dell'off market che è una modalità uh, molto utilizzata soprattutto per immobili di lusso, ville importanti e, eh, e tutta una tecnologia per la gestione dei contatti, eh, veramente all'interno c'è veramente di tutto. Quindi, poi in un periodo di affiancamento, di training anche con eh, il cliente si spiega quello di cui ha bisogno, e man mano poi si studiano nuove strategie. Però mi serve anche che mi presenti magari alla gente estero, oh, e quindi, insomma, c'è veramente di tutto. E poi c'è eh, un team di consulenti cui facevo riferimento prima, che invece lavorano sulla vendita. Eh, quindi si occupano di qualificare i lead, i clienti, eh, li fidelizzano e sfruttano anche le potenzialità del cross-selling. Eh, quindi da qui l'idea di avere una sinergia tra beni complementari di lusso tra uno yacht, una supercar e generare dei contatti, dei lead delle sinergie anche con agenti e clienti che si interessano a questi altri settori eh, per moltiplicare le opportunità. Anche perché il target è quello, quando andiamo su immobili di un certo tipo probabilmente hanno anche altri utilisti dello stesso settore, insomma, tra barche e aere, piuttosto che beni di lusso, sì, quindi è anche una, una cosa intelligente sfruttare questo filone. Ehm, c'è anche una community interna dove dicevi che c'è la possibilità di poter sfruttare le potenzialità dell'off market, giusto? Quindi sì. alcuni immobili che necessitano di una, un certo livello di riservatezza, e parliamo di immobili importanti dove la privacy è da salvaguardare e non è possibile pensare di metterli sul mercato, quindi in questo modo nella community c'è possibilità di poter... Di gestione ricevere... dell'off market, okay. esattamente, con informazioni di primo livello. Sì. Okay e lo screening della persona che richiede maggiori informazioni una volta che arriva la richiesta. All'interno della piattaforma, sì, c'è una community attiva, una rete di agenti che facevo riferimento prima, sono circa 5.500, eh, un social media in cui possono parlare, la tecnologia che ovviamente velocizza anche tutti questi processi. Eh, si può chiamare, prenotare un appuntamento, Uh, in automatico se hai bisogno di parlare con un collega non so, un collega di Londra che cerca un immobile a Milano può chiamare direttamente il collega e gli squilla in videochiamata il telefono quindi veramente c'è uh, tanto di tecnologia il, il tipo di agente immobiliare ideale è quello standard, quello di un'agenzia classica su strada quello che già è posizionato su un livello alto? Spiegaci un po' quale può essere il profilo ideale per voi. Ci rivolgiamo ad agenti che hanno la volontà di specializzarsi nel lusso, la volontà, la voglia, eh, la volontà di proporsi in un modo diverso, di internazionalizzarsi, eh, di parlare con 15 paesi nel mondo, di uscire allo scoperto perché la gente non è un 007, ha bisogno di, di comunicare. E, e può parlare istantaneamente con questi 15 paesi nel mondo con una traduzione simultanea, con la conversione in 84 valute, quindi veramente eh, c'è cioè il massimo del supporto della tecnologia con tutto questo. E quindi sì, la, la risposta è che eh, non c'è proprio un profilo ideale in questo, più che altro la volontà di specializzazione, la ricerca, della moltiplicazione delle proprie opportunità. Beh, immagino che ci sia comunque un background, quando si parla di lusso non credo che vada bene a tutti, giusto? Quindi... Serve tanta formazione per esatto. lavorare con il lusso. E questa è una cosa che riuscite comunque a dare tramite la piattaforma? Sì, avremo dei training, uh -huh. dei webinar, dei momenti di incontro per la rete, ehm, dei momenti anche di formazione al riguardo. Come, come possono fare a contattarvi il potenziali agenti che candidati, diciamo? Perché poi immagino che ci sia anche un po' di selezione. E adesso, oltre alla motivazione, immagino che ci saranno dei presupposti eh, affinché possano far parte di, di questa community. Ci trovate su 221 Luxury, ha detto prima 221, scritto proprio con il numero, e da lì c'è un pulsante Join da cui potete. Eh, c'è cioè una sorta di call to action potete lasciare tutti i vostri contatti oggi invece se ci intercettate siamo qui e siamo disponibili per rispondere a tutte le vostre domande e, e poi siamo su tutti i social e sicuramente se vi segnate la nostra newsletter avremo occasione di incontrarci in qualche evento della nostra rete Perfetto. ti ringrazio grazie a te grazie mille.